Da sempre, l'universo Marvel è costellato da razze ed esseri con abilità e caratteristiche cosmiche e di natura quasi divina, se vogliamo dirla tutta. Nell'MCU abbiamo già avuto modo di dare un piccolo sguardo a questi esseri. Ego e Thanos sono stati un esempio lampante, viste alcune affermazioni dette da loro sulle loro origini e le loro capacità soprannaturali. Per esempio, Thanos è stato finora l'unico a saper maneggiare più di una Gemma dell'Infinito senza ulteriori ripercussioni sulla sua persona, riuscendo a sopportare il loro potere una volta sfruttati tutti e sei gli artefatti dell'infinito per compiere un'azione teorica su scala universale, senza ucciderlo o causargli danni permanenti al suo corpo. Thanos ed Ego sono i primi personaggi che ci introducono tre delle razze più antiche e potenti dell'universo Marvel, i celestiali, gli eterni e i Devianti. Essendo molto corposi gli elementi da trattare su entrambe le razze, suddivideremo l'argomento in tre parti, per cui oggi parleremo dei celestiali. Di questo gruppo si sa abbastanza poco delle loro origini nei fumetti, sappiamo solo che hanno un aspetto umanoide, sono alti a meno 600 metri e sono rivestiti da un'armatura che ricopre il loro aspetto e dietro la quale nessuno sa cosa si nasconda. Già questa descrizione si distacca molto da ciò che abbiamo visto in Guardiani della Galassia Volume 2. Ego, rappresentato come il pianeta vivente che è nei fumetti, dimostra che probabilmente i celestiali verranno rappresentati in maniera differente nell'MCU, con caratteristiche fisiche e obiettivi diversi tra loro. Ad ogni modo credo che ci verrà fornito qualcosa su di loro una volta che sarà uscito il film Eternals. I celestiali nei fumetti sono una sorta di divinità della creazione. Giunti su un pianeta e individuato una potenziale razza, questi prelevano un centinaio di individui a caso e conducono degli esperimenti che si concludono con la creazione di loro sottorazze gli Eterni e i Devianti, la razza di Thanos per l'appunto. Sono stati anche sulla Terra, hanno creato queste due sottospecie e hanno posto anche le basi per lo sviluppo dei mutanti. Yes! Sono stati loro a introdurre nel genoma umano il fattore X che ha portato alla nascita dell'Homo Superior, quindi Wolverine Magneto e tutta la faccenda riguardante i mutanti, direi che è partita grazie a loro. Una volta completata la creazione di queste specie, passati 19 Nove cicli cosmici che corrispondono a circa 82,8 miliardi di anni, il pianeta è pronto per il raccolto e l'energia aggregata delle specie base viene incanalata per il fulcro. Esso rappresenta l'ordine cosmico, il primo principio della termodinamica. Se al momento del raccolto il pianeta sarà prosperoso e avanzato, significherà che l'impronta degli eterni è stata preponderante e in tal caso l'energia andrà ai celestiali. Se invece sul pianeta imperverseranno guerre e allora avranno prevalso i devianti e in questo caso l'orda avrà l'energia. L'ultima possiamo definirla il contrario dei celestiali che, mentre essi sono lo strumento della creazione, diversamente essi lo strumento della distruzione. Un po' come in Dragon Ball dove al posto di essi abbiamo rispettivamente i Kaioshin e gli akai Shin. Giusto per farvi intendere il concetto. Ogni razza su cui i celestiali hanno compiuto esperimenti viene periodicamente visitata da Arishem il Giudice, il cui compito è quello di osservare, analizzare o esprimere un giudizio sui pianeti e le specie a cui hanno fatto visite celestiali. E se le cavie non dovessero rispettare lo standard celestiale, allora egli invia un codice di sterminio a Exitar lo sterminatore che per chi non avesse intuito da questo splendido titolo che razza di essere sia è un celestiale boy il cui compito è quello di emanare la sentenza sul pianeta e decidere come procedere all'annientamento totale. C'è da dire però che una volta Exeter trasformò un pianeta in un paradiso terrestre sterminando tutti gli abitanti malvagi e dando ai sopravvissuti una seconda possibilità un po' come Thanos ma meno casuale folle con un po' più di senso in effetti questo non significa che fosse il suo modus operandi che applicava ad ogni pianeta che giudicava visto è considerato che la razza colpevole viene solitamente cancellata per intero dal cosmo insieme al proprio pianeta, quindi non direi che la sua presenza fosse proprio una cosa positiva. Ad ogni modo, questo dimostra che i celestiali non agiscono in maniera casuale e senza limiti. Hanno delle regole, c'è una gerarchia e ci sono determinate entità che si occupano di monitorare le sperimentazioni sulle varie specie e ad intervenire nel caso qualcosa andasse storto. I celestiali hanno visitato la Terra in pochissime occasioni e le loro visite avvengono per schiere denominate coorti, durante le quali successero Innumerevoli avvenimenti. Per citarne uno, durante la seconda coorte, i celestiali tornando sulla Terra scoprirono che i devianti avevano creato un vasto impero in tutto il mondo, schiavizzando le varie tribù umane e dichiarando guerra agli umani di Atlantide. Al che i celestiali distrussero l'impero deviante e causarono l'affondamento dei continenti di Atlantide e Lemuria, rimodellando così la Terra. Riguardo ai loro poteri, beh, finora hanno dimostrato di poter sigillare in tre dimensioni, creare esseri incredibilmente potenti, modificare a piacimento le loro dimensioni. Hanno inoltre una forza fisica quasi infinita e sono quasi invulnerabili e nel caso in cui vengano danneggiati possono rigenerarsi quasi istantaneamente. Questo in base a quello che abbiamo letto nei fumetti ma come abbiamo già visto con Ego sono sicuro che si prenderanno alcune libertà per quanto riguarda il loro inserimento nell'MCU quindi staremo a vedere Bene gente questo è tutto o meglio dire questo è tutto per quanto riguarda i celestiali se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati sui miei futuri video. Vi ricordo anche che sotto in descrizione trovate i link dei miei social e e noi ci vediamo al prossimo video in cui parleremo degli Eterni. Bye bye!